Ciao a tutti, oggi vorrei parlare dell'operazione che si fanno sui finocchi, in particolare lo sbiancamento. Una volta che avete messo di mora i finocchi, come vedete, questo è già preso bene, bisogna coprire con della terra questa parte qui, che crescerà. Mano a mano bisognerà coprire e tenere coperta, così da farla sbiancare. E poi quello che si mangia, quando poi sarà pronto si estrarrà tutta la pianta, e qui ci sarà il vero finocchio, quello che conosciamo. Io avendo qui messo i teli, ho allargato il foro per far crescere il frutto. E adesso, vedete, copro con della terra, un semplice terriccio del mio orto. Dovrò fare attenzione a rincalzare volta per volta. Ogni 10-15 giorni controllerò che la terra sia sufficiente, altrimenti ne aggiungerò altra. Come vedete è un'operazione abbastanza semplice, non richiede grande, grande lavoro, però bisogna farlo perché altrimenti non viene fuori un buon frutto. E solo un'ultima cosa, concime. io ho messo lo stallatico pellettato nella buca e intorno alla piantina, quindi per adesso può bastare così, non metto altro. Però è tutto, vi saluto e vi ringrazio.